Ora che sorrido al mondo, il mondo mi sorride e ti rimando, sai cos'è? Ora che sorrido al mondo, il mondo mi sorride e ti rimando, questo è... Io sono un albero, ora dici che affondano nella terra di questa città E sono slancio Ora che divido il mondo in alto e in basso e sopra oltre il limite che c'è L'orizzonte verticale Cammino lungo i muri e sfioro le pareti In ogni direzione allargo le mie reti Io sono un albero I miei rami si arrampicano Sui muri di questa città E sono slancio Sogni è leggero il mattino al tuo risveglio, d'aria e luce le tue finestre. E dove sei? Di cielo nuvole serene, o hai tempesta dentro il cuore di me? Che diventi il mondo, il mondo che ti inventa, che si espande, ora sei, aria dentro aria, acqua dentro mare, macchia di color sul bianco di quei muri. Io sono un albero, le mie vele si gonfiano del vento di questa città. di luce immensa che sogni hai è leggero il mattino al tuo risveglio d'aria e luce le tue finestre e dove sei c'è la nuvole serene, vuoi tempesta dentro il cuore, dimmi che sogni hai? Gracias.